Farò una pasta meravigliosa, buonissima, gustosa, per quelli proprio che vi piace la roba buona, Se siete come me? Allora vi pure a voi! Allora, farò una candela spezzata con verdure di campo, pomodori del pendolo e totali che bontà, ragazzi! Totonetti, guarda che bella! Allora, partiamo subito con che cosa? Con le verdure di campo Camera cameraman me l'ha toccato, ha detto mi sono pure le, pizzica... so le punte, ha detto questa roba non ce l'ho so mangiare Allora, ramoracci, crispini, eh, bieta selvatica, boragine c'è cioè quello che tante volte noi calpestiamo e non ci facciamo caso, quando andiamo a mezzo i campi e invece potrebbe essere divertente raccoglierlo e poi mangiarlo, perché è buonissima Quindi, acqua in piena ebollizione, salata e cominciamo a buttare le nostre verdurine, guarda, guardate che belle, guardate quanto sono differenti guardate, qua, ogni cosa che mangi ha un gusto diverso ah, spingo le a fuoco un pochettino, giù, giù, giù gli diamo una bella cotta poi, andiamo avanti con la nostra salsetta. allora, mettiamo subito l'aglio senza aglio Max dove vai? Max, ecco qua. E poi oggi ho questo olio nuovo, olio sapora. Siamo a Tarano, e vicino Rieti. E questo olio è un monoculti, le olive sono carbuncella, gli ulivi, Biologico, molto buono. Allora, faccio andare così, come ci piace a noi. Slow, slow, lento, lento, manco in italiano sono buono a parlare, parlo in inglese, vai. Lento, lento, così, piano piano. Piano piano vuol dire fuoco medio, induzione a metà potenza, ok? Che mm. bontà, è una bontà, non bontà. Questa ci sta mia madre, violella impazziva, eccole qua, guarda, buonissime. Mmm, mm. scoliamo bene l'acqua non si butta, la useremo per cuocere le candele spezzate. Le candele spezzate sono una pasta di liquori, IGP, graniano, pasta essiccata lentamente a medio bassa temperatura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con, con le basse temperature manteniamo tutte quante le proprietà del grano lì, non evaporano, ok? Questa fa la differenza proprio tra le paste, ok? è importantissimo ho levato l'aglio, eccolo qui tiro fuori dal fuoco e mi preparo le cose che dovrò mettere qui dentro quindi abbiamo i nostri totanetti guardate che meraviglia, guardate ah bello, come stai, tutto a posto? Allora, guardate che meraviglia <ride> sono carinissimi Allora, questi sono già tutti quanti puliti mi sono fatti pulire il mio pescivendolo di fiducia vedete, così allora, però noi che facciamo? Gli diamo una tagliatina quindi, facciamo così, prima i tentacoletti, ok? La pescivendolo di fiducia? me la lasciate il dente, il dentino Guardate, questo qui è il dente ok? Gli è sfuggito, va tolto, perché è un po' duretto da mangiare ok? Poi striscioline Perché i totani non sono tanto apprezzati? Perché hanno una problematica, è che sono un po' più duri del degli, dei calamari quindi però quando sono così piccolini non necessitano di tanta cottura, rimangono belli morbidi, ok? Invece quando li comprate grandi dovete cuocerli un pochino di più, però vi posso assicurare, buonissimo il totolo, il totolo è buono, sia piccolo che è grande, a secondo quello che ci dovete fare, è buonissimo. Qualcuno avrà sicuramente notato, come ma meno non tagli sul tagliere di legno, perché non voglio fare impregnare di odore di pesce. La, il tagliere di legno, che assorbe le quanto sia adesso vi faccio vedere come si puliscono faccio così, taglio ok, mi sono lasciato soltanto uno sporco e farvelo vedere poi, che faccio? tolgo tutto questo all'interno in vedete? così zacchete, poi, se non voglio, allora, questo poi faccio vedere dove sta il dente il dente eccolo qua, vedete? faccio così, lo levo eccolo qua Un bello da casa allora, quando è fresco i polipi, le seppie, i totani sentite quasi che le ventosette vi, vi attaccano sulle dita questo è freschissimo questo pesce ok, perfetto, do una sciacquata eccoci qua, pronti taglio, così adesso, rimetto sul fuoco come prima, a 6, meglio guardate che meraviglia sono i pomodori al pendolo guardate che belli che sono l'inverno ho questi, o un gran pelato, buono altri pomodori no, l'inverno, ok? noi siamo quelli della stagione noi ci, noi ci teniamo alla stagione taglio tutti quanti a metà perché sono schizzo dappertutto e cominciamo a fare la salsa metto prima i totani li facciamo ben eh, rosolare in padella allora, adesso tireranno fuori un pochino di acqua voi mescolate bene mescolate bene e poi qua, io già mi sono preparato un bel peccino di vino rosso, di cesanese, del mio amico Stefano Imperatori che saluto, ciao Stefano! <ride> un concetto molto feo. non credete alla stupidaggine che dovete usare il vino cattivo per cucinare mai! se usa il vino che si beve vado No, ancora un pochetto, facciamolo attaccare bene, fuoco altissimo in questo momento com'è? Come sei? Fa una cosa Vai, fumo un po' di vino Vedete qua il fondo, si è pulito tutto Eccolo qua, mamma mia che ho Solo qualità grandi prodotti italiani, ragazzi metto i pomodori adesso, a questo punto yeah, vai schiacciamo un profumo, c'è cioè. ma un profumo, tiè yeah. guarda che roba semplice, bella però, guardate si, sì, con tutte le buccette perché è tutto buono, sto pomodoro allora, poi, oh, la pasta, la buttavo allora, candele spezzate guardate che bella, liscia, però ruvida non è rigata, però guardate quanto è ruvida questa pasta! Quindi, che significa? Che è trapilata a bronzo quindi. <ride> che vuol dire? Che succhiamo fa, fare? La salsa, bella, si attacca! <ride> ok, acqua in piena ebollizione vedete quella delle, delle cotture delle verdure? Metto, quante le mettiamo? Quante le calamo, ragazzi? Chi viene? Dai, il primo che mi dice che viene. Invito pure lui, dai, mo', un pezzetto d'aglio mi serve. Lo schiaccio come piace a noi. Oh, vado vado così. Poi riaccendo un altro pochettino Non ho messo ancora mai sale, eh. Adesso a questo punto impazziamo, perché faccio così. Quanto scopre! Guardate. Taglio grossolanamente, così. Ok? E metto qui, mamma mia. Aggiungo un altro pochetto d'olio. L'olio buono non fa male, l'olio cattivo che fa male. Aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta. Così così tengo morbida la salsa. Fammi sentire, mm. buono, un'esplosione di sapore tra il totale tra la verdura, buonissimo il pomodorino e ora aspetta che arriva la pasta ok? metto un pizzio di sale, poco, mi tengo molto un po' di chietto sta questa col sale, ok? abbasso basso basso, basso, basso e andiamo a vedere la pasta mmm Questa oh. pasta che c'ha? che è buona! che buona proprio, si se sente, c'è la sostanza e poi è fatta con passione Accendo al massimo e adesso faccio insaporire queste candele spezzate, guardate, non se ne è rotta nemmeno una tengo la cottura in un modo perfetto però io ho una cosa che è facoltativa ma vi devo dire che sta molto bene Yeh! Ecco qua Nduia! Di nero dell'aspromonte, di nero de, maiale di nero dell'aspromonte, eccezionale. Questo è un regalo che mi hanno fatto quando sono stato giù in Sila. Mamma mia, guarda qua, che è, guarda che roba. Questa è proprio fatta roba fatta a casa, eh. Guardate qui, mamma mia, guarda che spettacolo. Vado così, l'anduglia non va cotta, ok? Quindi adesso la riscalderemo solo un pochino. Manteniamo, mamma mia, che roba, raga, che piatto! Allora, qualcuno di voi sicuramente avrà notato perché siete in gamba questi sono piatti unici andiamo sempre di fretta e con un piatto mangiamo tutto primo, secondo e contorno allora, guarda che spettacolo, un altro po' di acqua, poca poca leggermente vedo un po' plazzo vado, eh? Grazie, che meraviglia che è cascato uno di Mmm, buono! Piatto! Oggi abbiamo il piatto quello un po' sul fufru, eh Impiattiamo Guardate, qua. Guardate che meraviglia, poco! Poi qui a me, per me Ecco qua Eccoci qua C'è gente quando ti senti male non vedi l'ora da assaggiarla, da provarla Io mo ti provo, ti voglio provare Ti voglio mangiare tutta, bella! una bontà, una bontà, ma non grazie a me grazie a questi prodotti semplici ma eccezionali rifatela, un piatto unico fantastico ed è anche economico alla salute di tutti quanti noi, vi voglio bene i like, i commenti fatemi, fatemi divertire pure a me un bacio mm. Mm. Mm. che bontà